Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video Vi ricordo prima di iniziare che in ogni video, nei commenti, potrete propormi sempre nuove idee Per quanto riguarda il canale musicale, non ci saranno più cover qui Ma nel canale musicale che vi lascerò sotto in descrizione Quest'oggi rispondo a una richiesta di due dei miei iscritti, Daniele e Daniela che hanno rispettivamente eh, due canali ma nella vita sono assieme e noi ci auguriamo per tutto il tempo possibile quindi nell'info box vi lascerò entrambi i loro canali e eh, chi non li andrà a vedere avrà una settimana di influenza come quella che sto avendo io quindi vi conviene <ride> a parte gli scherzi allora i ragazzi mi hanno chiesto se io avessi avuto piacere inserire i ricordi della mia infanzia all'interno di un tag che ne riporta alcuni però ecco integrandolo come dicevo con aneddoti personali che ovviamente mi andasse di raccontare e io ho accettato quindi eh, iniziamo a dare un'occhiata al tag e vediamo dove si può integrare con qualche Curiosità Il tag si chiama Cartoon Nostalgia Tag Come avrete detto, E non siamo a conoscenza del creatore Perché è stato trovato su internet Quindi per chi volesse rifarlo Vi lascio le domande nelle info Quali erano i tuoi cartoni preferiti da piccolo? Io sono del 90 Quindi probabilmente una buona parte dei miei iscritti Non avrà idea di cosa starò parlando a meno che non abbia degli figli. Eh, quindi, una parte dei miei cartoni animati appartengono a quegli anni, appunto, come ad esempio, Digimon eh, Pokémon eh, Guru Guru. Chi si ricorda guru guru? Ragazzi, vi lascerò una foto. Penso, di tutti. Ma in particolare di Guru Guru Perché voglio che qualcuno commenti Se si ricorda di Guru Guru Me lo dica <ride> Mi piaceva tantissimo Guru Guru eh, Guardavo Doremi In tutte le versioni Che sono eh, infinite Guardavo le Winx Ebbene sì anche i ragazzi possono guardare le Wings Guardavo eh, Tre gemelle e una strega Questo dovete ricordarmelo Vi prego e poi guardavo anche diversi cartoni animati della Mediaset E su questo appunto c'è un aneddoto e Così rispondiamo anche alla curiosità di Daniela e Daniele e Uno dei cartoni della Mediaset che guardavo era What mess, Slump e Arale Ma que questo era un giochino che facevo anche con altri cartoni Tipo Tommy e Oscar scrivetemi nei commenti quanti ve li ricordate mio fratello si chiama Davide quando eh, la canzone arrivava a dire dottor dottor slam che cosa inventerai io credendo di fare una cosa carina dicevo dottor dottor Davide che cosa inventerai mio fratello si arrabbiava tantissimo interpretava questa cosa come un insulto non so il perché non so cosa pagasse la sua testolina da, da infante Che adesso non è più tanto infante E a quel punto Mi rispondeva con Dottor Dottor Riccardo Come se mi avesse detto Dottor Dottor Stro Questo appunto è un aneddoto che mi ha fatto venire in mente questo tag Che ad oggi ovviamente mi fa sorridere Il personaggio più amato Non avevo un personaggio amato eh, mentre invece c'è una risposta alla domanda numero 3 molto facile sui personaggi più odiati che è tutti i cattivi, io non sono mai stato dalla parte dei cattivi quindi odiamo Ken, Ichi Yoshi, odiavo odiamo, non lo so, eh, qualsiasi cattivo del, di qualsiasi cartone animato perché per me erano dei grandi rompiscatole anche se poi da grandi si capisce che Comunque servivano a movimentare un po' no? Comunque odiavo i cattivi, li odiavo proprio profondamente eh, In chi ti identificavi e perché? Prima di tutto eh, Non mi sono mai identificato a nessuno, però su questo ci colleghiamo sempre alla richiesta di parlare della mia infanzia quello che si identificava in realtà era sempre mio fratello Davide, del tipo quando guardavamo Olly e Benji, altro cartone che prima non ho menzionato, lui diceva sempre io sono Olly perché vedeva Olly come quello forte, no? quello che mh, giocava bene a calcio, poi bene, ragazzi, cioè... <ride> su internet ci sono fior fiori di meme che lo prendono benevolmente in giro sul fatto che per fare un gol ci voleva un'ora e per fare una partita ci volevano due giorni, ci volevano due giorni il personaggio che ti ha fatto innamorare non, non mi ricordo di aver avuto una gran cotta per dei cartoni animati anche perché da piccolo quando giustamente non si riesce a capire la l'idea del disegno cartonistico fumettistico mi sembravano tutti brutti perché magari avevano tipo il dente unico gli occhi grandi quindi non mi sono mai innamorato di un personaggio sinceramente mi sembravano tutti molto brutti eh, una scena di un cartone che non ti dimenticherai mai eh, allora io ero sempre mol molto toccato dai personaggi piagnoni sono sempre stato molto emotivo e pensare alla risposta a questa domanda mi viene in mente eh, il ricongiungimento di Heidi col nonno dell'Alpe, cioè quando ritorna da Francoforte che tipo fa quella scena che si mette a correre 80 km prima, Nannina mia, <ride> vediamo se la trovo, non vi prometto nulla. Nonno, no, no, nonno! Nonnino mio! Heidi, sei tornata! Heidi, heidi, heidi! Finalmente! Adesso andrà tutto bene! Nonnino mia, Oh, nonni! Non piangere! No, non piangere! La scena più brutta, forse una scena brutta è quando, sempre di Heidi, è quando capisce che eh, viene portata via dal suo, dal suo nonno, ecco, sicuramente quella. Eh, a che età hai smesso di guardare i cartoni? In realtà non ho smesso, ho soltanto ridotto perché sono diventato iperattivo con gli anni, quindi devo fare... 2000 cose e non ho molta costanza per guardare una cosa che dura tanto tempo quindi l'età in cui smetterò di guardare i cartoni credo che non sarò più qui a dirvelo fatevi due conti eh, vorresti tornare bambino? assolutamente no ma no no no semplicemente perché poi si dovrebbe crescere e vivere determinate cose che non si sono vissute da bambini eh, quindi tornare bambino in quel senso no se invece facciamo i filosofici un attimo <ride> se invece per tornare bambino allora intendiamo eh, il fatto di non so, mettersi a cantare Cristina Davena, Quarciagola o giocare a palla o che so io eh, fare battaglia con quelle cose colorate di cui non conosco il nome, che se lo trovo ve lo scrivo e allora, quello si può fare in qualsiasi momento. Cosa faresti se tornassi bambino? Sarebbe un terrore, perché ho fatto tanto per arrivare fino qui. Eh, tornare indietro no, grazie. Canta penso. pensa... Sì, penso. <ride> penso. Prima di dire, giù di ricara, provo a pensare penso questa ve la lascio canta un pezzo della sigla di un tuo cartone preferito sono tanti regà facciamo così vi cerco un testo taglio e voi ascolterete direttamente la parte dove canterò allora forza lotta contro il male corri la speranza sale vedrai, tu ce la puoi fare con i Digimon. Non mollare corri, la speranza sale vola, l'amicizia vale 5, Digi prescelti con i loro Digimon. Detto ciò, alzi la mano chi non ha mai capito Digi prescelti. Io capivo vale 5 i 5 scelti. <ride> Alzi la mano, è impossibile capirla La prima io stavo leggendo ragazzi Per cui Un cartone che ti sentiresti di consigliare mm, boh Troppi Troppi, facciamo Uno che non ho nominato Che non è assolutamente dei miei anni Per dimostrarvi quella che è la mia apertura mentale Io Stavo rivedendomi tutto David gnomo amico mio un periodo poi ho perso la costanza come per molte cose Quindi la risposta è David, David gnomo amico mio assolutamente sì. Uh, ragazzi tagga qualcuno mm, Non posso che taggare Sara del canale l'angolo degli arcani Se sei arrivato a fine video grazie perché so di essere stato lunghissimo e, e poi non lo so se vuoi farlo anche tu Caterina del canale Santina F in quanto magari ci potresti parlare di cartoni che io non posso eh, ricordare per ovvie ragioni e quindi dando vita a nuovi ricordi eh, a nuove, nuovi aneddoti se vuoi puoi integrare anche tu con aneddoti della tua infanzia eh, io spero che a questo punto il video vi sia piaciuto anche se sarà venuto lunghissimo e spero che lo abbiate guardato fino alla fine questa volta niente hashtag però si capirà dai commenti se lo avete guardato oppure no perché vi ho chiesto diversi interventi e io spero che Daniela e Daniele siano contenti del risultato di questo tag con le mie integrazioni vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella se siete tra i pochi fortunati a cui funziona. E noi ci vediamo al prossimo video se questo non sarà venuto troppo chiassoso. Grazie ai vicini. Ciao.